non è che ci fosse, loro guardavano più gli anziani, il problema era quello lì, però eh, dei fatti alle eh, reggiane, io sono sempre stato antifascista anche dentro le reggiane e come ero io c'era altra gente più sfortunata di me perché dentro le reggiane hanno scoperto che mettevano, si facevano gli aeroplani, allora, e hanno scoperto che mettevano la sabbia dentro i cilindri i vari ganassi, i bagnacani, i catelani tutta gente che sono andata a finire in galera ma loro poi aveva già una trentina d'anni cioè sono tutti gente che avevano già moglie magari anche con dei figli cioè lo sfogo era più su quella gente noi passavamo inosservati, non è che noi però non insistevano il mercato gira sempre quando viene cazzurde, se tornano qua dentro, da testa gli facciamo poi prendere se vogliono lavorare qui. E loro mi, loro mi insegnavano la vita, come si doveva fare, perché loro allora c'era la raccolta dei soldi, quello che si chiamava il soccorso rosso. Che cos'era? L'ho gestito io, arrivato, lo gestivo io, e prendevamo dei soldi, lo davamo al partito. L'accusa più terribile era per i combattenti di Spagna, in parte era anche vero, però c'erano anche i nostri compagni di derivati come fontanesi, quella gente lì che erano in galera e allora le famiglie, cioè il partito dove poteva cercava di dargli una mano. Noi, noi andavamo in piazza a vendere delle cose, la domenica facevamo delle lotterie… Quando c'era così, facevamo quelle cose lì. Noi abbiamo fatto una lotteria che il primo premio era una galina che ce l'hanno regalato un contadino e abbiamo fatto sempre per prendere qualcosa, per prendere dei soldi, perché ci volevano i soldi.